Un saluto a tutti qui Dago Pippo! Oggi parliamo di nuovo di truffe. Perché parliamo di truffe? Ebbene sì, perché abbiamo trovato un'altra truffa. Ma prima di ogni cosa io vi invito a iscrivervi al canale che trovate qui sotto. Perché è importante iscriversi al canale? Perché così mi aiutate a poter crescere. In Italia si dice che il lavoro di youtuber non è un lavoro. Ebbene c'è tanto lavoro tra montaggi, fare video e uno può dire MA VAI A LAVORARE!!! E io devo dire che lavoro 8 ore in azienda e dopo faccio questi video solamente per voi Quindi se mi aiutate a crescere non mi costa niente premere sul pulsante iscriviti Così mi potete aiutare a poter realizzare questi video Popolo d'Italia iscrivetevi PLEASE!!! Io ringrazio Luca e il mio amico che ieri sera mi ha mandato il link di una truffa su Facebook, dove vedevamo di nuovo questi mystery box. Parliamo di mystery box perché sabato scorso ho fatto un video dove spacchettavo eh, alcuni, alcuni pacchetti, ne ho comprati due, uno su Amazon, uno su un'altra piattaforma, ma pagando su PayPal. Eh, lì, se volete vedere il video, lo trovate qui sopra, quindi cliccate qui sopra, nel video andrete a vedere che cosa ho ricevuto, ma che cosa ho ricevuto e quanto ho pagato? Ebbene sì, ho pagato 1,95 euro, eh, anche 22 euro Ma possiamo anche pagare molto di più, infatti ci sono vari prezzi, 15 euro, anche 22 euro Io non ci posso credere, infatti in questa truffa eh, io ve la faccio vedere Eccoci qua, la vedrete qui, la vedrete qui da qualche parte Vedrete il mio schermo, eccoli qua questo è uh, Finds Likes Bergogna. Begonia. Find likes Begogna. Quindi qui in questo posto troverete, vedete, questi magazzini pieni di box, pieni di oggetti eh, prelibati come PlayStation 5, iPhone 13 appena usciti, eh, Game Boy, Wii e eh, più che ne ha più ne mette ma possiamo trovare ma come vedete ci sono questi bancali che si vedono anche cosa c'è dentro infatti se voi vedete guardate 149 euro per l'intero pallet oppure 79 per l'intero pallet si vedono anche gli oggetti quindi vuol dire che quello che vi spediscono è reale ma è realmente così ricevete il pacchetto il pacchetto con tanti oggetti io cosa ho ricevuto in modifica, in modifica, solo pacchetti, e dobbiamo stare molto attenti perché se voi vedete anche nei, nei commenti eh, ci sono tanta gente che ha trovato eh, iPhone, ha trovato una Wii e uno era anche scontento perché ha detto ce n'ho già uno, lo posso regalare, preferisco cellulari. Quindi eh, si riteneva sfortunato ad aver ricevuto una Nintendo Switch. Una ha ricevuto anche un drone della DJI, e altri prodotti come la PS4, Game Boy. Eh, ecco, questo è la chicca perché voi dovete riconoscere, anche dovete pensare con la loro testa. Eh, vedete che mettono il logo di Amazon, quindi il logo di Amazon vuol dire che è sicuro. Quindi andiamo a comprarlo, perché non comprarlo? È Amazon e loro mettono apposta questi, così voi e pensate che sia eh, Amazon, pacchetti di Amazon che l'hanno lasciati chissà dove e le andate a comprare. Questo è una vera truffa ai danni nostri perché ci fanno credere che, che riceviamo oggetti eh, di qualsiasi tipo, invece loro ti mandano degli oggettini da 50 centesimi. Ma perché fanno queste truffe? Perché ormai eh, Paypal, tanti siti proteggono i clienti quindi cosa succede se voi ricevete un oggetto che non è conforme alla descrizione vi ridanno i soldi indietro quindi loro non ci vogliono perdere allora cosa dicono andiamo a guardare questi mystery box e incuriosiamo la gente e ci dicono come vedete qua la più grande scatola può... allora la probabilità che la super scatola possa ricevere prodotti per iPhone è del 98%, ecco. Quindi loro dicono: "Eh, io l'ho detto, siete fortunati. Se siete fortunati, riceverete l'iPhone 13. Se siete sfortunati, riceverete eh, niente un, un oggettino di poco valore. Se io vado a fare il reclamo, cosa posso dire? Eh, loro possono dire, eh, ma fai parte del 2%. Mi dispiace se stato sfortunato. Oh, mamma mia, sono stato sfortunato. Va bene allora non posso ricevere i soldi indietro è molto importante stare attenti a questo genere di truffe è molto importante noi voi dovete sempre eh, stare attenti online a cosa comprate pagate con paypal sempre e non comprate cose o pacchetti ad occhi chiusi io l'ho comprato infatti se andate a vedere nel video io ho comprato due pacchetti e l'ho fatto per portarvi una prova che non riceverete quello di cui Parlano di questi prodotti eccezionali e l'ho fatto solo per voi così non cadete in queste truffe svariate volte io vi ho parlato delle truffe online quindi ci sono anche delle truffe su youtube con gli iphone a 2 euro la truffa sullo smartwatch è sempre a 2 euro su facebook dovete stare attenti io vi lascio anche la playlist con tutte le varie truffe che ho presentato quindi se volete andare a vedere cliccate lì sopra quindi mi raccomando state molto attenti Quindi io vi invito sempre a iscrivervi al canale eh, Lasciare un mi piace e accendere la campanellina È molto importante accendere la campanellina per ricevere una notifica che è uscito un mio video Quindi ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao!